Forse avremo spazio, grazie alla tempestività di tutti i relatori, per dieci minuti di scambio, anzi sicuramente ce l'avremo, confidiamo nel nella tempestività del Presidente Gritto. Certo. E, e quindi io mi limito semplicemente a uh, uh, rammentare un, un ulteriore elemento che è la relazione del Presidente ha evidenziato nel FIERUGE del workshop AG, cioè l'effetto di spillover positivo si disse a suo tempo con l amico Carmelo Provenzano, cioè l'effetto positivo del ripristino della legalità anche nel contesto del, eh, del mercato. Eh, passo subito subito parola parola dottore Piero Piero presidente presidente sezione sezione misure prevenzione prevenzione presso il Tribunale tribunale Trapani, Trapani sua relazione sulla verifica dei crediti e la vendita dei beni per il, so per il soddisfacimento dei creditori di buona fede. Grazie. Grazie, grazie a tutti i partecipanti per, e grazie a chi ci ospita per questo interessante convegno volto a far mettere in risalto da una parte la prassi dei nostri uffici e le prassi virtuose. Il tema che viene assegnato è quello della verifica dei crediti e della liquidazione e sul, secondo, eh, sul secondo tema se togliamo l'ipotesi del, del passato quindi eh, ci occupiamo soltanto eh, dei procedimenti iniziati nel regime del nuovo codice eh, ci possiamo soltanto eh, fare delle previsioni non abbiamo ancora nessuna esperienza penso sulla fase Liquidatoria, perché qualcuno di noi è arrivato già a fare l'udienza di verifica, ma eh, arrivare ad un momento di liquidazione dei beni è eh, proprio quello eh, formalmente previsto dagli articoli 60 e seguenti. Credo che non eh, possiamo, possiamo fare soltanto delle, delle previsioni. E prima di introdurre questo eh, tema, che è un po' per la verità: molto più tecnico e, e, e a volte pedante perché ri, percorre delle, proprio lo schema del, della verifica dei crediti del diritto fallimentare, volevo fare due notazioni per quanto riguarda il DURC di cui parlava Silvana, e noi siamo e, fra l'altro facendo un'operazione di quelle e, e stranissime perché siamo andati all'Inps all di di Trapani dicendo: Ma a Palermo ce lo danno il DUC. Quindi. <ride> Però... <ride> Però, poi per la verità, con un pre preparatissimo funzionario abbiamo risolto il problema che, utilizzando il disposto dell'articolo 5, secondo comma, lettera B, del di un decreto ministeriale del 24-10-2007, eh, che eh, prevede eh, proprio eh, che il DURC può essere rilasciato quando l'inadempienza deriva da un obbligo di legge da una situazione di legge che impedisce il pagamento proprio, eh, questo decreto eh, proprio, eh, prevede questa espressa eh, eh, te lo mando poi per posto allora e eh, eh, poi, ah, e poi proprio per la notazione, quello dei rapporti con, con il sistema bancario è sempre un momento eh, molto difficile perché eh, proprio, eh, stavo, stavo dicendo proprio nell'introduzione. Che, eh, io di solito sono ostico, non, non mi piace parlare in pubblico, eh, io preferisco di solito scrivere, ma eh, mi sono imposto questo, eh, la partecipazione a questi convegni perché insomma, è il nostro compito anche quello di portare fuori, di informare tutti gli utenti, tutti i protagonisti che saranno coinvolti nel nel nostro lavoro eh, delle eh, peculiarità del, della disciplina eh, che riguarda il nostro settore per poi eh, avere a che fare con degli interlocutori, eh, interlocutori consapevoli. E allora proprio l'assenza la, di interlocutori consapevoli o magari qualcuno non la penserà eh, in questo modo, in, in questa... Eh, faccio riferimento soprattutto a, a, alle banche in generale e con, con loro abbiamo questa, a, a, abbiamo questa eh, tematica eh, ancora eh, in corso che è quello della segnalazione eh, del, dell'inatempimento al, al CAE e, segnalazione che a mio modo di vedere è illegittima è illegittima eh, perché ancora, ancora una volta qui eh, noi eh, non paghiamo nel caso l'ultimo caso che ci, ci vede eh, stiamo iniziando un, un, un procedimento d'urgenza nei confronti per ottenere per la cancellazione dell'iscrizione dell al, al CAI eh, eh, ci vede eh, segnalati per il mancato pagamento di un assegno Emesso senza data dal, eh, dall'indiziato mafioso eh, molto tempo prima del sequestro. Eh, a questo punto eh, noi eh, per legge non possiamo adempiere, noi eh, eh, proprio siamo inadempienti per factum principis, per il nostro non è un vero e proprio inadempimento ed è illegittima. È fonte anche di risarcimento perché insomma, siamo per adesso con l'azienda con tutti i conti, eh, i conti fermi e eh, eh, ci prepariamo anche a valutare l'opportunità di intraprendere anche delle azioni risarcitorie eh, per chi ci ha eh, messo in questa, in questa situazione. E quindi, dicevo: il eh, eh, fatte queste eh, due notazioni che mi premeva eh, eh, fare, eh, il, tema della verifica, eh, il tema della verifica dei crediti. Il eh, nuovo sistema eh, è previsto dal, dal codice antimafia. Eh, eh, ha radicalmente mutato il precedente, eh, il precedente sistema eh, che eh, faticosamente era stato costruito dalla giurisprudenza in assenza eh, di una vera e propria disciplina eh, nella vigenza della legge 575 del 65. Adesso il sistema funziona eh, sostanzialmente eh, come con la costruzione di un momento di cesura temporale eh, fra, eh, che viene, in cui lo spartiacque e il, sequestro, il provvedimento di sequestro, eh, il, i crediti vengono dis, eh, distinti, ripartiti. Eh, fra quelli preesistenti al sequestro e quelli successivi al sequestro mentre eh, per i crediti sorti successivamente al, se al sequestro l'amministratore giudiziario potrà procedere eh, al pagamento degli stessi e per quanto riguarda eh, eh, non riguardano eh, il nostro, eh, sono ammessi in prededuzione tutta un'altra serie eh, di, eh, di cose ma eh, il problema eh, è quello dei crediti precedenti al sequestro che per legge adesso non possono essere eh, pagati se non attraverso un procedimento eh, di verifica che è proprio eh, disciplinato dagli articoli 52 seguenti del eh, codice antimafia e, e, e, e che prevede la formazione di, di uno stato passivo, e la successiva eh, vendita eh, di una parte dei beni e poi il, la soddisfazione dei creditori in, eh, in, un, riparto, in un riparto finale. E secondo proprio le, le, le logiche del, del procedimento fallimentare. Il, già a tutti è sembrato chiaro che questa assimilazio, assimilazione di eh, procedimento fallimentare e procedimento di prevenzione è una stortura, perché da una parte abbiamo un'impresa decotta e non più capace di operare dall'altra parte invece molto spesso ci troviamo delle imprese vitali e che hanno la necessità di continuare ad operare e dove il blocco del pagamento di una grossa fetta dei creditori e crea delle eh, grosse disfunzioni nel funzionamento. Ora, una buona parte di questi problemi noi cerchiamo di risolverli perché che riguardano soprattutto da una, eh, da una parte ecco, una categoria eh, dei, dei creditori che ci pone problemi è quella dei fornitori. Ora, una parte di, di questi problemi noi eh, cerchiamo di risolverli in parte con, eh, forzando un po' il disposto dell'articolo 56 del, della legge antimafia, eh, la fornitura può essere, perché, che, cons <coughs> che consente all'amministratore giudiziario eh, di subentrare eh, nei rapporti in corso. Ora eh, eh, stiracchiando un po' qualche volta il rapporto con il fornitore non è quello di una singola vendita eh, caso per caso ma è quello di una fornitura vera e propria, un contratto di durata eh, che noi eh, riteniamo di poter eh, configurare il rapporto come contratto di durata, subentriamo nel contratto e Quindi siamo autorizzati dal, dal, dal disposto della legge a pagare il pregresso, e, a, e in questi casi riusciamo a continuare a i continuare rapporti. Quando invece il eh, problema è quello eh, del, eh, è del quando il credito riguarda invece una vendita vera e propria, eh, non c'è nulla da fare e, e molto spesso eh, perdiamo eh, importanti fornitori che eh, se non vengono pagati eh, non eh, acconsentono eh, a fornirci dell'altra merce. Peraltro la categoria dei fornitori che molto spesso ha pure un trattamento deteriore anche nel fallimento subisce un ulteriore, un ulteriore problema nel procedimento di verifica che noi stiamo attentamente valutando perché adesso Finito un, un, un, un procedimento di verifica sono state proposte diverse opposizioni e stiamo valutando, è stata proposta la questione di costituzionalità eh, di alcune norme della, della legge che, del, che, che riguardano la verifica dei crediti e noi meditiamo eh, e stiamo pensando se eh, dare rilievo a, a, a queste censure e se quindi eh, stralciare dallo stato passivo tutta la parte eh, riguardante eh, i creditori, i fornitori che non abbiamo ammesso eh, perché eh, il loro credito non era eh, munito dal requisito della data certa eh, perché eh, uno, eh, di, questo è uno dei requisiti eh, che, eh, di cui deve dare prova in una sorta di eh, corsa d'ostacoli il creditore che vuole essere ammesso e allora eh, dicevo stiamo valutando l'opportunità eh, di eh, eh, sollevare una questione di costituzionalità perché come bene o male hanno detto tutti eh, il sistema eh, non funziona il sistema specialmente nell'ipotesi perché potrebbe essere validamente eh, sperimentato per i beni statici per, ma eh, nei casi delle aziende il eh, sotto, aspettare, eh, a, a pagare, quindi a soddisfare eh, eh, proprio i crediti del, che costituiscono, dei fornitori che sono eh, i più importanti partner della nostra impresa eh, molto spesso eh, determina eh, una eh, paralisi. E allora, dicevo, eh, eh, il, il problema della data certa, il problema della data certa è, eh, eh, magari possiamo richiedere, è più se, eh, forse nei comuni casi eh, è più giusto che sia richiesta la data certa in, un, eh, in una verifica fallimentare, perché eh, avvicinandosi eh, il periodo di decozione, il creditore, deve cominciare a attuare delle strategie per eh, tutelare il proprio credito però eh, nei casi di sequestro di, di un'azienda eh, inaspettato molto spesso da, dal ceto Creditorio, molto spesso l'evoluzione eh, dell'economia eh, porta le parti a eh, concludere i contratti anche per telefono e mandami un camion di, eh, e poi il, il problema il, il creditore eh, si trova nella difficoltà eh, di fornire eh, prova eh, del contratto e di eh, fornire prova della, della certa dello stesso contratto quindi questo è un fenomeno sul quale stiamo, stiamo riflettendo altro problema è perché voglio andare per flash perché nei 20 minuti non riusciamo perché le tematiche sono tante ma altro problema è quello del momento in cui dobbiamo procedere alla verifica dei crediti ci siamo molto interrogati, ci sono i pro e ci sono i contro, adesso ho visto in qualche progetto di riforma si tenderebbe a spostare l'udienza di verifica dei crediti dopo il grado, la confisca di secondo grado. Io non sono molto convinto dell'utilità di, di questa riforma. Eh, là, eh, eh, il sistema se deve restare quello eh, co così come è stato costruito eh, e se poi il fine ultimo del, della confisca deve essere oltre a quello dello spossessamento dell'indiziato eh, del, della persona pericolosa eh, de di beni illecitamente acquisiti, abbiamo sempre detto che ulteriore scopo e forse ancora più importante, è quello dell'assegnazione dei beni a, a usi sociali. Adesso, se questa assegnazione viene ritardata eh, da dall'espletamento di questo farraginoso, perché noi lo stiamo sperimentando ed è farraginoso da questo farraginoso eh, procedimento, noi arriveremo a confisca dei beni in un tempo Tot. Però eh, nel, eh, questi beni rimarranno fermi, inutilizzati e parcheggiati eh, prima di essere destinati al, eh, a fini sociali in attesa della eh, fine della verifica, poi si dovrà fare eh, la vendita, il piano di riparto, quindi avremo eh, l'assegnazione la, eh, eh, eh, a fini sociali, è chiaro che in, questi, in questo modo pur con tutti gli accorgimenti virtuosi di cui parlavano i colleghi molto spesso il bene eh, arriverà in condizioni eh, veramente eh, di inutilizzabilità e che richiederà per la ristrutturazione eh, eh, eh, degli interventi eh, molto importanti. E per questo eh, io sono sempre stato un sostenitore del, eh, eh, del lascia, eh, per proprio della, della norma così come eh, è formulata nel, eh, nell'attuale disciplina del codice antimafia cioè lasciare al, eh, alla discrezione del giudice l'individuazione del momento in cui iniziare eh, il procedimento di verifica perché noi abbiamo ritenuto in diverse occasioni e con alcuni amministratori anche presenti in aula che è, è, talvolta è importante per eh, le sorti dell'azienda verificare procedere prima ad una verifica del, eh, dei crediti esistenti e questo eh, lo abbiamo per alcune, eh, alcuni tipi di casistica la prima è riguarda il caso in cui eh, procediamo nella società ad una attenta eh, valutazione delle poste a bilancio e eh, troviamo tante poste false. È chiaro che l'amministratore giudiziario eh, deve espungere dal bilancio eh, tutti questi dati eh, falsi e con ciò molto spesso eh, facendo eh, diminuire il valore del patrimonio addirittura azzerandone la consistenza. A questo, scopo, a, questo momento, a questo punto sarebbe eh, obbligatorio procedere alla liquidazione della. Eh, della società, gli amministratori giudizi giudiziari hanno declinato l'invito eh, eh, a essere nominati amministratori di questa società perché eh, eh, questo per, faceva scattare nel loro confronti un preciso Obbligo di legge che era quello eh, di eh, eh, avviare la fase di, di liquidazione, appena, tra l'altro eh, altrimenti rischiando eh, di rispondere personalmente dei debiti eh, nel frattempo accumulati. Eh, questo è un caso. Altro caso è stato quello delle aziende edili delle imprese edili in cui abbiamo trovato degli, eh, dei preliminari o comunque de, eh, dei beni immobili eh, su cui gravavano delle ipoteche eh, forse anche eh, frazionate in questi casi eh, procedere alla vendita dei beni significava eh, riconoscere eh, quindi con accollo del, eh, de, del, del mutuo al, all'acquirente significava automaticamente riconoscere la buona fede eh, del creditore e, e quindi prima di passare a questo momento contrattuale noi abbiamo preferito procedere alla verifica della buona fede che per adesso non è possibile effettuare soltanto nei confronti di un creditore e l'abbiamo fatto in ordine a tutto il ceto creditorio e quindi in alcuni casi le banche sono state sono state ammesse al passivo e abbiamo ragionato sui contratti con eh, tenendo presente della persistenza dell'ipoteca. In altri casi invece eh, non ha ammesso il, il credito a, al passivo eh, abbiamo ragionato e, in, eh, secondo, schemi, eh, secondo schemi diversi, pur mantenendo, cerca, stiamo ancora ragionandoci, cercheremo di mantenere comunque eh, un, eh, eh, la possibilità eh, di, di, che la banca nel caso di revoca del sequestro riceva eh, comunque soddisfazione eh, nel, eh, nelle sue ragioni creditorie costituendo eh, un, eh, un libretto bancario o un, una disponibilità bancaria vincolata, eh, però eh, dicevo in questi casi il... Eh, e procedimento eh, di verifica dei crediti per noi è stato essenziale eh, per potere per, per potere continuare e, e d'altra parte sarà un momento che noi ci eh, troveremo eh, quando eh, e se dovesse arrivarsi a, a confisca definitiva perché eh, il, eh, il procedimento di assegnazione dei beni alle finalità sociali eh, sarà eh, eh, dimezzato perché dovremo soltanto procedere alla fase della liquidazione questo eh, proprio accenno in due, pa in due parole alla, alla questione della liquidazione perché secondo me <coughs> eh, proprio quando avevo eh, per la prima volta letto eh, questa, eh, questa legge eh, avevo eh, ritenuto che fosse impossibile procedere alla vendita eh, prima della confisca definitiva. Invece eh, poi rileggendo i commenti di, di, di, di, tu, di diversi commentatori Alcu eh, ho trovato oh, oh, come <ride> accade spessissimo quando le leggi sono fatte coi piedi eh, il, eh, ho trovato un panorama eh, variegato e eh, mi convince di più eh, l'opinione eh, che è meglio sostenuta da tutti dalla Fichera eh, che eh, dice che è possibile procedere alla vendita è, è, è, è teoricamente possibile procedere alla vendita eh, prima del, della confisca definitiva eh, e anzi do, secondo la scansione imposta dalla legge dovrebbe essere fatta entro un termine credo che siano 60 giorni ora non ricordo eh, non è importante eh, questa, eh, questa cosa. Eh, però eh, tutti eh, segnalano, fra gli altri anche Antonio Balsamo nel suo iniziale commento al, eh, al, al Codice Antimafia, l'opportunità di soprassadere su e procedere eh, alla, alla vendita soltanto eh, a, confisca, a confisca definitiva. E un un ulteriore eh, aspetto di cui, eh, vi voglio, eh, in, su cui vi voglio intrattenere è un po' più tecnico, però è importante, perché eh, riguarda la percentuale, eh, la percentuale del, eh, del 60% eh, destinata al pagamento di questi beni di questi crediti che sono stati così riconosciuti dal, nel procedimento di verifica eh, la, la percentuale è stata ridotta eh, di, di recente con, una, con la legge del, del 2013 la 147 al 2013, prima era 70, adesso è 60 e, e però troviamo due ancora una volta due eh, accenni eh, discordanti in due norme diverse del codice che sono l'articolo 53 e l'articolo 61,2 del, del codice antimafia nell'articolo 53 è previsto che i crediti per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti nel limite del 60% invece l'articolo 61 eh, richiama di nuovo i limiti previsti dall'articolo 53 però eh, elenca eh, che, che l'articolo 61 riguardo il piano di riparto e quindi nel piano vanno inseriti nel piano di riparto e quindi con l'osservanza dei limiti del 53 quindi la percentuale del 60% vanno eh, quindi pagati nel riparto non solo i crediti ammessi ma anche tutte le spese di procedura e tutte le somme eh, ammesse eh, cioè riguardanti eh, crediti prededucibili quindi in definitiva eh, buona, parte, eh, del, eh, buona parte dei debiti del buona parte dei debiti che alla fine avrà accumula accumulato eh, la, eh, la procedura eh, andranno ancora di più ad eh, esaurire il la massa destinata al pagamento eh, dei creditori. Ed infine, eh, questa, eh, questo, questo aspetto va eh, ancora a scontrarsi con un altro eh, problema. Eh, se dobbiamo prelevare beni che, del, eh, che riguardano il 70% del valore eh, dei crediti, potrà accadere che saranno prelevati dei beni, eh, c'è so, un'ipoteca e invece vendiamo beni mobili, oppure c'è un creditore pignolatizio e allora vendiamo eh, beni immobili. Allora si porrà eh, drammaticamente il, il, il problema dell'individuazione eh, dei beni, eh, dei beni da, da vendere, per il quale non è prevista nessuna disciplina normativa su, eh, proprio sull'individuazione nessuno mi dice che debbo, se c'è il creditore ipotecario debbo vendere i, il bene immobile su cui grava eh, l'ipoteca que, questo è, eh, è un problema che a, a mio modo di vedere dovrebbe essere oggetto di una più attenta eh, disciplina legislativa perché eh, sinceramente ci rifletto da, da qualche tempo e non so trovare una soluzione <ride> Eh, penso di avere impegnato già eh, più del tempo che mi era stato destinato e ringrazio tutti per la pazienza ringraziamo anche eh, il presidente Grillo per la verità la precisione svizzera dei relatori consentirebbe eh, se ci sono osservazioni dai relatori dai confronti dei relatori di guadagnare 5 minuti di, chiamiamolo, dibattito interno. Se c'è qualcuno Io di una voi, cosa... andiamo liberamente. Io una cosa volevo dire, dalle loro due ultime riflessioni, le offro a loro e quindi pure a voi. Ehm, le due cose che fate voi due sono praticamente inconciliabili, perché tu assegni subito un bello sistemato e quello invece Beh. ferma tutto perché deve verificare i crediti. Eh, io mi porrei no, il problema beh. nel senso che eh, forse perché io mi pongo un altro problema che è quello del eh, una volta tanto non, non ci crederete però dico ma se poi uno glielo deve restituire perché può verificarsi anche questo ci sono dei beni che sono dei beni a cui uno si può affezionare. non è la casa che io vendo perché va a parte l'impresa e tanto l'avrebbe venduta comunque ma la casa di proprietà la casa dove tu non autorizzi a stare la villa al mare la vendiamo da subito poi glieli dobbiamo restituire l'hai hai privato di un fatto che è affettivo si può fare non lo so Dico, cioè, è un problema io me lo pongo questo problema Difatti, noi, noi non vendiamo perché intanto qua avanti che vendiamo figuriamoci cioè, è un problema diciamo teorico e se, e poi però io ho assegnato tutto invece e ci sono riuscito prima che è bellissimo questo fatto togliendo questa criticità di cui parlavo ma cosa vendo per i creditori? Lo Stato, a cui io affido per esempio al Comune, poi pagherà lo Stato, come dicevi tu, non è che è tanto facile che lo Stato sia presente e paga io i dati alla cooperativa, questi sono problemi che secondo me ci vuole proprio un intervento legislativo serio che preveda cosa succede in questi casi perché questa è una cosa buttata lì così questa legge veramente in una settimana ed è No, far ragginosa e dire poco io penso che poi il resto sarebbe troppo lasciato a, alla nostra discrezionalità o, o alle possibilità dei diversi territori ma una cosa un poco più comune dovrebbe essere prevista, spero che la riforma se si fa questa cosa la preveda, io per esempio i crediti di esercizio, quelli normali, li autorizzo con quelle quell'escamotaggio anche a prescindere a pagare, perché altrimenti non si può andare avanti quando è possibile, il problema è quando l'impresa non ce li ha questi soldi, allora mi devo fermare per forza perché rischio la bancarotta preferenziale. e quello è pure una cosa che dovrebbe essere prevista, perché per salvare l'impresa, Tante volte fermare tutti i creditori è anche peggio, diventa più difficile ancora continuare. Se posso, se posso solo dire, io vorrei ricordare appunto che tra il sequestro e la confisca definitiva, nei casi migliori passano tre anni, possono anche essere sette o otto. Se non si utilizza il bene e non lo si dà in gestione in qualche modo, affittandolo, utilizzandolo, il bene è morto, sia che sia un'azienda, no, sì, sia è che, è che sia, che sia un immobile. Esattivo. Temporaneo, fatto Poi una vendita. forse il discorso della vendita con l'udienza di verifica crediti che tra l'altro è un'udienza eh, organizzata talmente male che può durare anche due anni e non si può fare, presumo non è opportuno farla prima della confisca di secondo grado perché se no non sai neanche quali sono i beni di cui stiamo parlando, cioè, vendibili, utilizzabili eccetera, per cui l'udienza di verifica crediti si concluderà dopo la confisca definitiva dei beni nel caso di confisca definitiva dei beni. Ma in questo caso, mi domando adesso, ascolto, perché io è da fine novembre che ci stiamo occupando di prevenzione, fino a fine novembre ero a riesame. ma come si pone la vendita di un bene dopo la confisca definitiva con una norma che mi stabilisce che è inalienabile, dell'assesso del codice antimafia? Cioè io devo vendere un bene inalienabile, e lo vende il giudice delegato insieme all'amministratore giudiziario, neanche il tribunale. Forse la necessità dell'intervento del legislatore è evidente perché c'è una contraddizione in termini nel, nel codice e nella sua possibile attuazione. Sì, soltanto un brevissimo accenno alle potenzialità di questo sistema, perché noi qui abbiamo parlato di mafia e anche è giusto perché ci troviamo in Sicilia. Volevo però segnalarvi che c'è una progressiva estensione di questo modello di intervento patrimoniale dalla lotta alla mafia alla lotta alla corruzione e anche all'evasione fiscale. Ci sono già parecchi casi di misure di prevenzione riguardanti forme di frode, ce ne saranno secondo me sempre più in futuro nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione e della corruzione eh, questo è un paese contraddittorio ecco, però che spesso ti offre dei grandi lampi di speranza. In questi giorni abbiamo sentito parlare di dati io non so quanto attendibili ma certamente preoccupanti sul eh, rapporto eh, tra eh, la corruzione e l'economia italiana, anche comparata agli altri paesi europei. Mi piace tanto che... Eh si lanciasse nel prossimo futuro un messaggio di inversione di tendenza, non credo che sia impossibile noi qualche anno fa eravamo convinti che il pagamento del pizzo fosse una specie di tassa alla quale nessun imprenditore si poteva sottrarre e poi è arrivata la confindustria di Lobello e di Montante e ha fatto percepire il pagamento del pizzo come un fortissimo disvalore che impedisce l'adesione all'organizzazione rappresentativa degli imprenditori per chi non denuncia eh, questa Uh, pratica di controllo del territorio attraverso l'imposizione. Ecco, questa, uh, questo sistema che noi abbiamo faticosamente costruito ha delle grandi potenzialità per il futuro, può cambiare l'immagine del Paese e. C'è una fase particolare in cui si comincia a pensare ad una procura europea, c'è già stata una proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea, abbiamo di fronte un semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, La, eh, questa procura si occuperà in un primo tempo dei reati contro gli interessi finanziari dell'Unione, le cosiddette frodi comunitarie, ecco io eh, credo che questa esperienza che stiamo facendo sul piano del contrasto patrimoniale è uno degli strumenti migliori eh, per lottare contro le frodi comunitarie, se contributo importante che può dare eh, la, eh, lo Stato italiano durante il suo semestre di presidenza dell'Unione Europea e di dare un fortissimo impulso a questo nuovo organismo, eh, di eh, studiare tutti i possibili strumenti di contrasto sul piano patrimoniale alle frodi comunitarie, di dare a questo pubblico Ministero Europeo le stesse garanzie di indipendenza che sono state le condizioni di efficacia per l'attività giudiziaria italiana quando è, è diventato il modello di riferimento perché è chiaro che la procura europea mutua molte delle caratteristiche della procura italiana a cominciare dall'indipendenza e dell'imparzialità che non in tutti i paesi ci sono e che sono delle conquiste importanti e soprattutto eh, un, parlare di eh, una procura come un nuovo traguardo dell'unione significa passare da una visione eh, impermiata esclusivamente sulla logica del mercato ad una in cui la logica dell'economia e la logica della giustizia interagiscono tra di loro e creano un valore aggiunto reciproco grazie lì, lì non c'è bisogno che vi dia la parola eh, lì eh, soltanto su, sempre sul tema eh, io avevo semplificato ma in genere la, il codice antimafia prevede almeno tre tipi di vendita eh, che sono la vendita dei eh, beni mobili per i quali essendo deperibili si può procedere subito alla vendita e il prezzo viene canalizzato al FUG, poi eh, prevede eh, l'esercizio dell'attività aziendale e nei casi in cui le aziende si occupano della realizzazione di fabbricati, di immobili, e costituisce l'oggetto specifico eh, del, dell'azienda eh, per procedere alla vendita per cui in questi casi io non ho nessuna remora a procedere alla vendita la vendita invece che deve essere finalizzata alla liquidazione è, è quella del patrimonio residuo cioè quella che non rientra in questi altri eh, tipi e per quella io eh, Almeno cautamente tenderei a non vendere mai prima del sequestro, prima della confisca definitiva. Se non ci sono altre osservazioni. Possiamo ringraziare i relatori, ancora una volta, e per i tempi, e per i contenuti. Io poi nel pomeriggio lascerò eh, il ruolo di moderatore all'amico Giovan Battista Tona, avvertendolo che i professori universitari non saranno altrettanto eh, svizzeri e disciplinati come eh, gli amici magistrati. E ci rivediamo alle 14.30 per la sessione pomeridiana. Grazie.